Salve a tutti ragazzi, sono il 7.004 e oggi siamo in un nuovo video sugli snapshot e come potete vedere adesso non posso zoomarmi perché sono nella eh, 21V13A come potete vedere ho una nuova skin che è questa qua. e sì ho cambiato skin se riesco a farlo vedere no facciamo così che è così però diciamo che non potete capire ancora diciamo che di un personaggio che mi piace ho fatto la skin poi vabbè in realtà l'unica cosa che ha sua è la testa e le mani tutto il resto è un po' inventato e siccome mi piace molto ho deciso di tenerla e finalmente sono riuscita a cambiare skin diciamo anche se la mia skin ufficiale non era questa però forse potrebbe diventarla comunque sono stato un sacco di tempo senza fare video perché mi sono impegnato con scuola e c'erano un sacco di cose da fare. E tra l'altro se sentite questo rumore è il mio computer che sta per esplodere. Perché qui c'è un set con un sacco di elementi lagganti, il terreno qua sotto lagga molto. Siamo in uno snapshot, sto tenendo i CH4. In generale c'è un lag assurdo nei nuovi snapshot che spero che spero riusciranno a rimuovere comunque ehm. ho deciso da tanto tempo che non faccio più video e ho deciso di ritornare con un video di minecraft anche perché quelli di minecraft sarà dall'altro anno quindi non li faccio più mentre invece quelli di sì sì, è proprio dall'altro anno che non lo faccio più Adesso che ci penso perché ho ricevuto per Natale e Cyberpunk, ho iniziato a fare quello, non ho più fatto altri video E tra l'altro non ho neanche più portato video sugli snapshot Che adesso infatti in questo qua porterò tutti gli snapshot arretrati E comunque porto questo video di Minecraft Cyberpunk non interrotto, adesso lo porterò ancora Sperando di riuscire a fare questo video Perché tra l'altro sto anche registrando Quindi spero che gli FPS non vadino Beh 50 però adesso va ancora bene Allora iniziamo, spero di ricordarmi tutto perché questo set l'ho fatto ieri sera E poi dopo sono andato a dormire e non, non l'ho più, più registrato nessun video E poi anche perché ieri sera avevo gente in casa e quindi non avrei potuto Quindi iniziamo Ho aggiunto le stalattiti che in realtà si chiamano Speleolema No, Speleotema Perché? Speleotema penso perché sono sia verso il basso che è verso l'alto purtroppo non ho messo blocchi verso l'alto Però potrei risolvere facilmente così Adesso vediamo anche questo blocco Come vedete E si uniscono anche Ma se io facessi shift Non si uniscono Cioè se mi shift Mentre li piazzo non si uniscono Adesso li vediamo meglio nel dettaglio Cosa sono le stalattiti? Beh sono innanzitutto una decorazione per le caverne e la loro peculiarità ce ne hanno veramente tante in realtà di, per, di peculiarità, le loro caratteristiche, diciamo, è che sgocciolano i materiali, il liquido che hanno sopra, ad esempio la lava o l'acqua. L'acqua in realtà la sgocciolano già di per sé, anche se non si vede ancora, ne abbiamo vista una. Come vedete fanno gocciolare, però io ho messo un calderone e non la raccoglie l'acqua, mentre invece questo calderone con l'acqua sopra la raccoglie e quello con la lava la raccoglie. E noi poi con un secchio possiamo venire a raccoglierla. E quindi abbiamo praticamente una farma di lava e una farm di acqua infinita, molto lenta, che però ci sta. Questo invece è il blocco di stalattite, che si crafta con quattro speleoma. Speleotema, non riuscirò mai a dirlo. Preferisco dire in inglese che è dripstone, sempre se non l'hanno cambiato. E che si può scavare... Si può scavare con un piccone, penso anche con una in pietra o in legno. Questi sono le stalattiti, come vedete ci sono diverse eh, grandezze e spawnano nei sotterranei, che poi dopo vediamo al fine video. Queste sono le stalattiti che come vedete, stalattiti e stalagmiti, che come vedete possono crescere verso l'alto e verso il basso e hanno più o meno quattro stadi, anche se a me sembra che ce ne abbiano soltanto 3. Se gli rompi la base loro cadono e si rompono qua in questo caso non hanno nessuna animazione purtroppo però ci accontentiamo e se vado in sopravvivenza magari mi riprendo anche il piccone di prima vi faccio vedere ma ah, non si rompe il piccone e non mi ha beccato che quando cadono fanno un sacco di danno Qui invece vi faccio, volevo farvi vedere come si uniscono, se ne adesso rompiamo da qui. Vi faccio vedere che fanno un sacco di danno. Altra cosa, con un tridente le posso rompere. Poi andiamo avanti. Proseguiamo per questo lato Hanno aggiunto molti nuovi blocchi Nelle caverne che sono questi E hanno aggiunto le nuove texture Per i minerali Che non stiamo a vedere perché sono troppe Non ho molto spazio Io vi consiglio di andarvela a vedere Direttamente voi Comunque sono l'ardesia profonda E poi dopo qua c'è il pitrisco Quindi il ciottolo O la cobblestone L'ardesia profonda levigata In mattoni hanno le pestrelle e i mattoni poi qua c'è quella cesellata che non ha derivanti, quella crepata e i mattoni crepati. In generale hanno cambiato le texture di molti blocchi. E In più, ve lo farò vedere mentre sono qua, hanno aggiunto le Glow Squid che dovrei aver messo qua. Se non sbaglio sì. Hanno aggiunto le Glow Squid. Queste sono le Glow Squid. Sono molto stupide, sinceramente a me non mi piacciono. Io avevo votato al, vote, al mod Vot, avevo votato l'iceologer, ma naturalmente vincono sempre le cose stupide. E secondo me questo mod qua, tra l'altro è molto bello perché se lo picchi fa questa... cioè è bello perché quando lo picchi fa questa sacca di inchiostro e ha la peculiarità che più ti allontani... Dovrebbe farlo, tecnicamente vedi ancora la sua luce, però non, non me lo fa, me. probabilmente perché ho messo la grafica al minimo, però avessi la grafica alta, tecnicamente più mi allontano e più dovrei continuare a vedere la sua luce perché è una specie di faro e con due spadate lo faccio fuori, mi droppa questa sacca di inchiostro luminescente con cui possiamo fare diverse cose o cosa possiamo fare con questa sacca di inchiostro luminescente? possiamo fare la cornice luminescente, così che piazzata sarà così l'utilità di questa cornice? posso illuminare le mappe ad esempio in una cornice normale Si vedrebbe così. Ecco come si vedono le mappe. Molto utile per tenerle illuminate che si vedono anche di notte. E non solo, perché sempre col Timeset Night possiamo vedere questo cartello è poco luminoso. Ci aggiungo la sacca di inchiostro luminescente diventa luminoso, Non le voglio più luminoso, ci metto la sacca di inchiostro. Però io la preferisco luminosa ovviamente ora mettiamo un time set non e andiamo avanti qua sono le dripstone come vi avevo detto normali senza nessun liquido sopra ora ne vene aspetta ma che ricordiamo prima qua i sacchetti L hanno aggiunto adesso a livello di fullness sarebbe lì sotto per un livello di pienezza tradotto in italiano ma suona malissimo puoi vedere in questa nuova GUI le cose che ci sono dentro se io ad esempio ci metto le stalagmiti poi col tasto destro le posso riprendere e col tasto destro le posso rimettere dentro se clicco il tasto destro sul sacchetto le droppo tutte però ehm, la GUI è utile quando ci sono diversi blocchi Ora col tasto sinistro e destro Le possiamo raccogliere tutte cioè In realtà lo potevamo fare anche prima Le raccogliamo tutte Vi faccio vedere Che dopo si vedono nella GUI Se io faccio tasto destro Ne prendo una per volta Sempre se sono nell'inventario Invece Prendiamo anche Un po' di altra roba a caso Giusto per farlo vedere Se clicco tasto destro qua Troppo tutto per tutta facciamo così che siamo più veloci neve nevosa gli hanno cambiato il nome ora è neve polverosa che secondo me suona meglio gli hanno aggiunto un sacco di nuove cose che adesso vediamo ad esempio basta un solo pezzo di armatura per non subire il, il congelamento E però trovo che sia anche una cosa un po' stupida perché secondo me c'è Guardate, io ho un cappello e non, con, non mi congela il corpo, non vengo neanche a contatto con la neve. Vabbè, secondo me dovrebbero fare che a seconda di che parte del corpo ti con, sei a contatto a questa cosa qua. Però posso anche capire che a livello di gameplay potrebbe diventare una cosa un po' noiosa. Altre cose, se un cavallo. Ha l'armatura per cavalli Non affonda Però io riesco dovrei addomesticare il cavallo Quindi non ve lo, faccio, non ve lo sto a far vedere ehm. Gli scheletri Se stanno nella neve Se stanno nella neve Pian piano diventeranno Dei stray Che sono questi qua Gli stray non prendono danno dal Vediamo magari un attimo Non prendono danno dal... Ah ecco, poi avete visto appena una cosa Quando un mob è in fuoco Spesso cioè, si va a fuoco L'altro stesso sono altri nostri come vedete Quando va a fuoco Si va a riparare nella neve E la scioglie Volevo Ve farvelo vedere con l'arco infuocato l'arco infuocato scioglie la neve ah no non è vero l'arco infuocato se entra nella neve nevosa ma perché prima l'ho fatto e funzionava scioglie la neve nevosa e dovrebbe anche spegnersi la freccia però non lo fa boh si è un po' buggato le volpi non affondano e invece stanno affondando Le volpi non affondano nella neve E in più non, prendono, non subiscono freddo Gli orsi affondano nella neve ma sub non, sub e non subiscono freddo In generale tutti i mob Anche il pazzo di neve Se non muore Lui non, non prende freddo nella neve Però muore per mille altre cose Quindi dopo non facciamoci domande Altre cose penso di aver detto tutto sulla neve nevosa. Ah, ora si affonda molto più velocemente nella neve. Poi, le ametiste droppano di più se farmate a mano. Adesso, cosa sta? Un orso polare sta lottando con le volpi. Mi dispiace per le volpi. <coughs> Quindi se un ametista la rompo con il piccone safe Touch o con Fortuna, cioè senza safe Touch, solo con Fortuna mi sono confuso, dropperà più ametiste rispetto a eh, se le faccio droppare con un eh, pistone. Adesso avremo un sacco di animali che vanno in giro per la mappa, però il, lo snowman sinceramente non lo voglio. Tra l'altro ho solo 4 di vita snowman. Sono ora invece guardiamo il rame che ha un sacco di altre cose il rame è, è affetto dalla game rule random tick speed infatti se io faccio game rule random tick speed 3000 che è di base è 3 come vedete forse sto un po' lagando mettiamo la 30.000 pian piano dovrebbe trasformarsi in rame ecco, infatti vedete si sta trasformando in rame se io prendo un'ascia ora gli posso togliere la cosa. Ah, probabilmente prima mi sia affrezzato il gioco. Posso farlo anche con un, eh, un distributore con un'ascia dentro. Però, mi sa che ho sbagliato qualcosa. Ma oh, è giusto. Perché non lo fa? Vabbè, tecnicamente il distributore dovrebbe togliere il um, livello di, di ruggine che si è fatto sopra, mentre invece col FAVO lo posso trattare direttamente cliccandolo o mettendolo qua dentro, però non lo fa naturalmente, perché io devo essere l'unico sfigato che non fa le cose. Lo so, non funziona. Comunque funzionava. Posso assicurarvi che funzionava. E se è trattato, prendiamo di nuovo un attimo il favo. Se è trattato, eh, lo clicco con l'ascia. Si toglie la strattatura. Non so come dire, si toglie comunque il fatto che è trattato. E in più, ora le, i parafulmini sono waterlockabili. Ovvero, posso metterli in acqua. E acqua non sparisce. E altre cose. Ora il basalto ha un, ha un nuovo tipo, ovvero il basalto liscio. Si mette nella fornace e il basalto diventa basalto liscio. Ora spawna naturalmente nei geodi al posto del tufo. Questo basalto qui spawna nei geodi al posto del tuffo, che è questa roba qua dentro. No, l'ho tolta prima per sbaglio. Comunque il tuffo è questa roba qui. Come potete vedere è diventato basalto liscio E secondo me è un aggiunta Ma mi piace molto E ricorda proprio un deposito minerario Mentre invece questo qua mi sembrava qualcosa un po' più artificiale Andiamo avanti Skulk Sensor E questa roba qua Sensore di Skulk L'hanno aggiunto e sente le vibrazioni Se io cammino Purtroppo non ne parlerò completamente Perché sarebbe troppo lungo da vedere comunque tutti i rumori li sente io che mangio un mob che cammina se mi shifto non lo sento se salto shiftando non mi sento se salto però senza shiftare mi sente se metto della lana e faccio il rumore qua non mi sente ma se vengo da questa parte continuo a sentirlo se spacco questo blocco qua sotto o piazzo un blocco lui lo sente, ma con la lana invece no. Se metto completamente la lana tutto attorno, non sentirà proprio più niente. Se lo, se lo waterloggo, lui continuerà a sentire ma non fa più rumore. E in più dà diversi impulsi in base al suono che ha sentito. Ora andiamo avanti. Hanno aggiunto i licheni luminescenti. Che se fatti cre... So se questa roba qua se fatti crescere con la bone meal o la farina d'osso se avete il gioco in italiano si espangono e crescono soprattutto nelle caverne e di notte sono luminescenti facciamo un time set come vedete fanno luce insieme ad altri oggetti che vediamo dopo hanno aggiunto ah tra l'altro si prendono con le cesoie hanno aggiunto anche la zalea e la pianta di azzarea che vedremo dopo se mi ricordo che è il primo blocco solido, infatti ci posso anche crescere sopra che è una pianta anche senza contare i cespugli, le foglie perché comunque foglie non sono una pianta, fanno parte di una pianta hanno aggiunto il blocco di terra con le radici e le radici che si possono farmare anche semplicemente così Qui non sono perfettamente centrati nel blocco e le radici crescono sotto qualsiasi blocco, penso un po' come le whipping vines, queste cose qua l'azalea avrà le foglie di azalea che hanno la peculiarità che possono diventare fiorite penso con la bone meal no, questo diventa fiorito con la bone meal, no va bene, non può diventare fiorito se non lo troviamo in natura il muschio il muschio è un altro nuovo blocco che hanno aggiunto possono posso trovare nelle lash cave in cui spawnano anche tutte queste cose qua. Con due posso fare i tappeti mus di muschio e con eh, il blocco di muschio posso anche fare ehm, la cobblestone muschiata o anche i mattoni muschiati, però non li ho messi qua dentro. Hanno aggiunto i... Il cespuglio di bacche luminose, le bacche luminose purtroppo il cespuglio non lo posso ottenere e le bacche luminose se si ottengono cliccando col tasto destro e sono affette dalla bone meal. Queste qua non ve le faccio vedere perché l'avete già visto prima, di notte sono illuminate e crescono dall'alto verso il basso. Hanno aggiunto le drip c'è la small drip leaf e la big drip leaf ci salgo sopra si rompono diciamo cioè si ammaccano e poi pian piano torneranno non è vero, non più pian piano, prima era più graduale adesso forse subito ritorno al loro stadio iniziale se affette da redstone eh, mettiamo un blocco non, si, non cadono a ah, meno che non le colpisca con un proiettile quindi prendiamo una pallina di neve e con un proiettile si abbassano mentre invece se mi ci siedo io sopra non succedono niente in più con la bone mill posso far diventare le small drip leaf o big drip leaf e, se han, e poi quando le rompo dropperanno tutte le, le drip leaf grandi anche se il gambo non è una drip leaf. è più una cosa a livello di gameplay crescono solo sull'argilla e queste qua crescono solo sull'argilla o in acqua mentre invece le Big Drip Leaf ovunque ora andiamo avanti cambiato il nome dei block in rame potevo metterlo prima e l'annegato eh, quindi il Drowned può essere farmato e in alcuni casi può dare del rame a un Nautilus questo è un tridente, vediamo se troviamo quello col rame. Probabilmente non ce l'ha in mano, però bisogna semplicemente ammazzarlo. Prima droppava un blocco di ferro. C'è un blocco di ferro, un limbotto di ferro, ora droppa il rame invece. Poi hanno aggiunto ehm, il fiore sporifero, o il bloom blossom, mi sembra che si chiami in inglese. Spor blossom che serve per fare atmosfera e non serve a niente se non che le api vanno a impollinarlo come anche questi fiori qua poi hanno messo modello in 3D per il canocchiale come potete vedere e mentre invece questo qua è rimasto ah ecco per la Optifone prima che però è vero in F5 non funziona. di vedere meglio la mia schiena <coughs> qui abbiamo finito Vediamo gli Axolot. Nuova aggiunta. Molto carina. Gli Axolot attaccano tutti i mob. Cosa hanno visto qua? Ah, c'era già un Axolot Gli Axolot attaccano i Drowned. E forse di conseguenza i Drowned attaccano gli Axolot. Comunque attaccano in gruppo, ci sono 5 varianti di cui una è molto rara e gli Axolot preferiscono attaccare le entità ostili ma in realtà attaccano un po' tutto se ci sono dei, dei, dei pesci li attaccano e in più hanno la peculiarità che se fanno tanto danno si fingono morti e quindi diventano un po' quasi impossibili da uccidere per un mob infatti sono molto intelligenti e in più dovrebbero spawnare nel nei sotterranei, però forse ne avevo spawnato io uno prima, per questo ce n'era già uno. Ora che abbiamo visto tutto, tra l'altro gli Axolot non droppano niente, mi sembra. E possono essere addestrati con del pesce tropicale sia il secchio che il pesce normale. Se stanno fermi, ve lo faccio vedere. Ah, qua è spawnato un piccolo. Ah, con questi li faccio crescere, vero? Aspettate un secondo, che, ecco, prendiamo questo qua, lo posso domesticare loro mi seguiranno anche se ce l'ho in mano mi seguono. Come vedete, ora andiamo in, cioè in Modalità in, in Spettatore e vediamo i sotterranei: come li hanno modificati. Innanzitutto, ora hanno aumentato l'altezza del mondo, si può arrivare fino a 360, mi sembra, e si può scendere fino a meno 60. Come vedete, qua è spawnato un, un lichene. Qua ci saranno nuove caverne, con i nuovi minerali, hanno cambiato anche tutta la modalità di generazione dei minerali che vedremo, che non vedremo perché non so come mettere le immagini a schermo. Sono stupido, non ci posso fare niente. E hanno modificato anche le, le mineshaft. Vado, quanti diamanti che ci sono a queste, a queste profondità. Qua in futuro... Sarà molto utile venire a farmare Perché si troveranno un sacco di diamanti in più E si spawneranno anche in giro per il mondo delle aree Piene di minerali Altro diamante C'è proprio un botto di diamante A questa quest altezza Probabilmente lo, lo modificheranno ancora Perché è troppo forte come cosa Ora Ultima cosa creo un mondo eh, con un solo bioma e faccio vedere le Lush Cave come vedete bisogna andare in crea nuovo mondo altre opzioni tipo di mondo bioma singolo e poi cerchiamo eh, lash Cave che non so in italiano com'è caverne rigogliose ecco. fatto andiamo magari in fatto in creative naturalmente Difficoltà, lasciamo pure normale Creiamo un nuovo mondo Come potete vedere Ho spawnato un mondo Che è strano Perché siamo nelle lash Cave Adesso dalle lash Cave si può anche entrare attraverso queste queste caverne acquose Che hanno rimosso quelle vecchie per rifare queste nuove In generale hanno rimosso le vecchie caverne E tecnicamente Andando in giro io posso trovare di questi alberi di azalea che se noi andiamo sotto e scaviamo troviamo la terra con le radici e se vado nelle profondità probabilmente è un po' vagata ancora questa cosa gli spettatori posso vedere che comunque c'è una lush cave nelle vicinanze Tanto questo è un geode come potete vedere non c'è più il tufo ma eh, il basalto liscio ci sono anche le glow berries, tanta argilla, eh, carbone grezzo, vabbè carbone grezzo che okay, non, non fa parte, comunque ci saranno vari livelli di acqua. Come vedrete spawneranno un sacco di zombie, c'è un sacco di mob anche se non dovrebbero, tra l'altro qui è spawnato il rame. Sì, possiamo vedere le cose in uno zoom, qua è spawnato il, il, la zalea fiorita. La spawnano i mob. Comunque, tecnicamente, ah, qui è spawnata anche un'altra. L'attività qua delle big dripply, qua un altro geode. Ah, no, ah, già è vero. Perché adesso ho il tufo, questo è tufo, spawna naturalmente nel mondo. Adesso, se scendiamo, forse siamo già arrivati all'altezza meno zero, cioè sotto lo zero si forma l'ardesia profonda invece che la pietra, che ha diverse. Tra l'altro, ha un rumore molto bello, come potete sentire, che ha diverse angolazioni con cui può essere piazzato. e comunque sono molto belli io andrei ancora un attimo a vedere in spectator qua c'è una grande caverna di Azalea cioè di Azalea scusa di di Lash Cave che è bellissima e secondo me è molto bella ci sta e siamo probabilmente arrivati alla fine del mondo si sì, infatti qui ce la vedo Comunque è molto eh, bella anche con queste liane E purtroppo comunque questi mondi nuovi non sono compatibili con quelli vecchi E quindi non so se dovremmo fare tutti un reset ma penso di no Perché Mojang cerca sempre di non fare queste cose Ma invece probabilmente eh... ah, ecco tra l'altro qua sono spawnati gli Yaxolot ma eh, probabilmente da altre parti sempre qui sotto potremo trovare anche i, i glow squid tra l'altro questo è un anche uno sport blossom. i glow squid sono molto rari però e quindi sarà difficile trovarli comunque detto questo io ho finito torniamo in superficie l'ultima clip che faccio un po' di tempo dopo il video perché mi sono reso riuscito a di di dire delle cose l hanno aggiunto le capre che sono questo quest animale qui che salta molto adesso non penso di riuscirlo a vedere ma non fa nient'altro per adesso aggiungeranno poi il loro corno che dropperanno poi il loro corno quando sbattono contro un albero però per adesso ancora non l'hanno messo altra cosa che non ho detto che Comunque vi ho scritto ancora un messaggio. Ti metto in sopravvivenza, prendo danno sulle spike. Se cade un fulmine, quindi lightning bolt, toglie il rame. Come vedete, cioè, toglie l'ossidatura al rame. E questo effetto potrebbe venire aumentato dai parafulmini Come vedete, viene aumentato, non potrebbe altra cosa ehm, ora questo blocco se lo metto nella crafting table mi dà 4 lingotti di rame questo invece no come potete vedere l'hanno messo reversibile detto questo spero che il video vi sia piaciuto io ho concluso mi dispiace se è venuto un po' lungo io adesso non so editandolo quanto verrà lungo Comunque spero che vi sia piaciuto, ciao, fatemi sapere comunque quello che pensate nei commenti, ciao.